Grazie Presidente. Eh, per quanto riguarda il, la richiesta di eh, dare continuità alle attività sportive, che naturalmente condividiamo in pieno, eh, comunico con eh, grande soddisfazione che in realtà questa continuità non è a rischio, nel senso che attualmente stanno frequentando l'impianto, e vi dico il numero preciso, 48 atlete della società Polimnia Ritmica Romana. Come sapete le attività di base a noi purtroppo sono, sono sospese, quindi le attività attualmente in corso riguardano 48 atlete. C'è stato ieri, l'altro ieri, anzi scusate, un incontro con la federazione proprio per garantire questa continuità. Quindi da questo punto di vista possiamo dare una buona notizia, non c'è bisogno di, della mozione perché la continuità è già garantita. Ma andiamo oltre ovviamente il, la notizia positiva che... Eh, viene dagli ecco, incontri e le attività che sono state svolte in questi giorni e che anche le attività di sbazio potranno riprendere e anche prima rispetto a quando potranno riaprire le palestre perché sono previsti con il, la nuova gestione degli interventi sugli spazi esterni e quindi si potrà fare ginnastica anche all'esterno. Inoltre non solo, il, tutte le attività sportive di base che eh, sono offerte dall'impianto, ovviamente si sono interrotte già purtroppo a fine ottobre, sono tutte assolutamente... Eh offerte in altri sei eh, impianti, centri sportivi municipali che sono nel raggio di 500 metri eh, dell'impianto e quindi anche da questo punto di vista l'offerta sportiva di base non solo eh, non, subirà alcuna, eh, non farà alcun passo indietro ma anzi sarà arricchita perché verranno aggiunte ulteriori attività sportive di base come ad esempio il parkour che è un'attività nuova e che appunto sarà introdotta. E quindi per questo motivo voteremo no a questa proposta.